la magia del natale sta per terminare Noi oggi, eh, grazie alla mediazione di Stella Maris, il club Inerlil Bari Alto Terra dei Peuceti eh, farà un panettone party per regalare eh, panettoni alla, mh, eh, alla mensa dei poveri. Quindi alle, mh, saremo prima al Barion per un incontro di preghiera e di poesia e subito dopo andremo alla mensa dei poveri a consegnare tanti e tanti panettoni per la la mensa, e anche questo rientra nel, eh, in questa iniziativa della Candelora. Poi saremo tutti per benedire questo cero meraviglioso. Guardate, rappresenta il mappamondo pieno di fiori. Che non è il mappamondo. Le cicche di sigaretta a contatto con l'acqua sprigionano delle sostanze velenose che fanno male. Tutti i bambini che camminano sulle caroselle, che poi provocano il fenomeno dello spettro autista. Complimenti innanzitutto per questa iniziativa che rappresenta un fiore all'occhiello per Stella Maris. E qual era l'obiettivo primario che volete raggiungere con il coinvolgimento dei custodi della bellezza? Noi cerchiamo con i custodi della bellezza ma anche con la Stella Maris che si vuole con le bellezze del patrimonio culturale e ambientale, naturalistico, cercare di far coinvolgere le scuole ma anche tutto ciò che riguarda la popolazione di Bari, il centro storico, per valorizzare il territorio. Ciao, Quindi... saluta, senti, vuoi dire come ti chiami? 8. Complimenti innanzitutto per questa iniziativa che rappresenta un fiore all'occhiello per Stella Maris.